Tutti sappiamo che la data di Pasqua non cade mai lo stesso giorno. Proviamo a vedere come determinare insieme quante volte la nostra amica Luana, nata il 5 aprile del 1998, festeggerà il suo compleanno nella data di Pasqua. La determinazione della data della Pasqua cristiana in origine dipendeva da quella ebraica. Il calendario ebraico è basato sulle fasi lunari, mentre quello cristiano è basato sulla rivoluzione completa della Terra intorno al Sole. Dato che il mese e l'anno lunare non sono commensurabili con il giorno solare, cioè non contengono un numero intero di giorni, né di loro sottomultipli c'è cioè una differenza. Questa differenza non è costante, cioè la Pasqua cristiana si sposta rispetto a quella ebraica. Quindi nel corso dei secoli si sono accumulati alcuni giorni di ritardo che hanno portato al calcolo manuale della data di Pasqua. Nel 325 d.C., cioè nel Consiglio di Nicea, per far sì che tutti i cristiani potessero festeggiare la Pasqua nello stesso giorno e per scollegare la Pasqua cristiana dal calendario ebraico, si è deciso che questa dovesse cadere la domenica successiva, la prima luna piena, dopo l'equinozio di primavera, che è il 21 marzo questo che cosa vuol dire? Partiamo dal primo giorno possibile, supponiamo che il 21 marzo sia sabato e che ci sia la luna piena, il giorno dopo sarà la prima domenica dopo la luna piena successiva all'equinozio di primavera e quindi sarà pasqua. Ma il 21 marzo può essere pasqua? No perché deve essere la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Quindi se il 21 marzo fosse domenica e ci fosse ugualmente la luna piena, allora il giorno di Pasqua correbbe la domenica successiva, cioè il 28 marzo. Quindi la Pasqua più precoce possibile è il 22 marzo. E quella più tardiva quando sarà? Se la luna piena è il 20 marzo, cioè il giorno prima dell'equinozio di primavera, quella successiva sarà il 18 aprile. Se il 18 aprile è sabato, allora la Pasqua quadrà il 19 aprile. Ma se il 18 aprile è domenica, allora bisogna aspettare il 25 aprile. Non si potrebbe andare oltre? No, perché andremo oltre il primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Quindi l'intervallo di tempo in cui può cadere Pasqua è 22 marzo 25 aprile. La questione sul metodo di calcolo della data di Pasqua fu molto dibattuta all'interno della Chiesa. Nel corso dei secoli V-VII molti studiosi si occuparono del problema di stabilire un algoritmo per valutare esattamente la data del giorno di Pasqua. Tra questi il monaco agnano da cui nacque l'algoritmo benedettino basato sul ciclo di Metone. Il ciclo di Metone prende il nome dall'astronomo greco Metone ed è basato sull'osservazione che i 19 anni solari corrispondono circa a 235 mesi lunari. Vediamo ora l'algoritmo benedettino di Aniano. Scelgo y, l'anno di riferimento, per cui voglio calcolare la data di Pasqua. Pongo n uguale a y meno 1900. Divido n per 19 utilizzando la divisione intera e pongo a uguale al resto. Divido 7a più 1 per 19 con la divisione intera e pongo b uguale al quoziente di questa divisione. Divido poi 11a più 4 meno b per 29 con la divisione intera e pongo m il resto di questa divisione. Divido ancora n per 4 con la divisione intera e pongo q il resto di questa divisione. Divido n più q più 31 meno m per 7 con la divisione intera e pongo w il resto di questa divisione. Infine, pongo G25-M-W. Okay. A questo punto, se G è maggiore di 0, allora la Pasqua sarà il giorno G di aprile dell'anno di riferimento, mentre se G è minore o uguale di 0, allora la Pasqua sarà il giorno 31 più G del mese di marzo dell'anno di riferimento. Vediamo ora di risolvere il problema iniziale. Luana è nata il 5 aprile 1998, andiamo a calcolare le date di Pasqua dall'anno della sua nascita in cui, andando fino al 2080. Notiamo che a partire dal 2015, ogni 11 anni, il giorno del compleanno di Luana sarà Pasqua. Questo fino al 2048. Dopodiché non succederà più e fino al 2080 il compleanno di Luana non sarà mai più nel giorno di Pasqua. E adesso potrete provare a vedere se il vostro compleanno sarà mai il giorno di Pasqua.